18 novembre 1907. Nasce sulla spiaggia di Siboney, vicino a Santiago, la capitale del colorato oriente di Cuba, compai II. Compositore, musicista e cantante, ottiene fama mondiale alla veneranda età di 90 anni con il film di Wim Wenders, Buena Vista Social Club. Muore a La Habana nel 2003. Mm -hmm. Se